Mi chiamo Michela Bassi, e faccio parte della Social Street di Via Duse Dintorni. È nata nel 2014 per eh, permettere ai residenti della zona di eh, conoscersi e di socializzare. Tra i primi eh, obiettivi che ci siamo dati, i primi incontri in strada, eh, c'è stato quello di. Eh, migliorare la vivibilità della zona, in particolare di un'area verde, che noi chiamavamo spartitraffico centrale, che rimane proprio in mezzo tra le due carreggiate nella strada. Era una piccola area priva di vita, ma secondo noi piena di potenzialità. E ne sono nati quindi una serie di progetti, uno in particolare ha portato alla stesura del patto di collaborazione con il Comune di Bologna nel 2015 che consiste nella eh, trasformazione e nella manutenzione di un pannello pubblicitario in disuso, uno dei tanti che era in viaduse e che non veniva più utilizzato, in una bacheca di strada. E quindi univa i due obiettivi di abbellire la strada, dare nuova vita a queste strutture esistenti e dall'altro lato di permettere anche ai meno informatizzati che non ci seguivano su Facebook di essere aggiornati su quello che la social street eh, facesse. E da qui è nato quindi questo patto di collaborazione che prevede che otto cittadini, semplici cittadini residenti in Viaduse, eh, si incarichino delle affissioni e della manutenzione di questo pannello.